ciao allora oggi apriamo due busta sorpresa di tiger allora tiger da me non ha nessun tipo di indicazione quindi non c'è scritto assolutamente niente da nessuna parte e semplicemente le prendi a scelta puoi scegliere tra 3 5 euro e basta allora intanto io direi che sono ancora chiuse non so se si vedono ma hanno ancora i punti metallici eccola qua quindi io mi sono munita di sgraffettatrice Sgraffettatrice, vabbè. E direi che le, le apriamo insieme con voi. Allora partiamo da una, partiamo da una e parliamo all'altra. Intanto spostiamo questa, togliamo i punti 2 e 3. Ok, allora come sempre, prima voi e poi io. Okay, adesso la metto qui e avviciniamo la sedia e peschiamo vediamo un po esattamente che cos'è un uovo di dinosauro sì esperimento, dinosauro che cresce, quindi allora, in teoria è un dinosauro, così poi dopo ci va messa dentro l'acqua, aspettare 24 36 ore e cresce, dovrebbe diventare grande come tutto, ma no, vabbè, è carino è carino, è un esperimento che potremmo sempre fare assieme, quindi andiamo avanti da quanto sarà stato? Se, qua, se per caso sapete i prezzi di queste cose ditemele, comunque ho preso quella la 3 euro wow. un portamonete fatto a labbra portamonete, si sì. portafoglio, portamonete, ma è carino ok dentro è così ma è carino, mettiamo questo a 1 euro Quattro fogli di carta velina fatti in questo modo: ah, sì, è proprio carta velina, carta velina fatta con rosa con i cuoricini verdi. Beh, questa forse è un euro. Comunque, sono quattro fogli, 50 per 50 l'uno ed è siamo già 2 euro più questo che non so quanto sia facciamo un euro ma non può essere un euro facciamo due e abbiamo già superato il prezzo ma comunque sia qui ci sono altre cose e, e per il fatto che quando capirò che cos'è ve lo dico Astuccio per occhiali, no ma scusate, è fatto a forma di abbronzante, ma come fa astuccio per occhiali? Ah, da qui, beh sapete che è uno di quei tessuti comunque sia, che si apre qui, metti gli occhiali, è uno di quei tessuti perfetti perché è ingommato, quindi perfetto per andare al mare perché non si bagna e non entra la sabbia. Protezione 25 Attenzione, contiene super cool sunglass that mine cause a lotto sanzioni Ingredienti Summer, sun, long day of the beach Light evening, Fan sand 1% And your favorite sunglass <ride> Volete la traduzione? No, ma è, è, è Allora, mettiamo che questo era un euro, però è carina da mettere in spiaggia è davvero carina non l'avrei mai comprata sinceramente però è bellina allora se riesco a farla rientrare nella sua confezione no si sì, se no la facciamo dopo un euro due euro tre euro siamo già al prezzo della della bag il dinosauro è sempre un dubbio ma secondo me viene due euro Ultima cosa, prendo questo e poi dopo la busta è vuota. Polimeri clay, la clay, no, è che è la pasta modellante, giusto? Quello che credo. Plastilina, plastilina, argilla polimerica, vabbè, la clay bianca non so un euro 2 euro comunque abbiamo superato già il prezzo della box quindi ci sta io adesso riassemblo il tutto perché voglio chiudere la box cioè voglio mettere via le cose e aprire l'altra quindi la facciamo in diretta 1, 2 questo sono curiosa eh? sinceramente sono curiosa di vedere come cresce il dinosauro ok e adesso prendiamo l'altra che anche questa è chiusa quindi andiamo a sganciarla 2 e 3 ok. Come penso siamo sempre più o meno uguali. Ok. Forse non le devo prendere due lo stesso giorno va bene, non l'avrei comprata adesso ne ho due. Beh, però questa è diversa Hai, eh, rosa con le frecce verdi mentre l'altra se non sbaglio ha i cuori verdi <ride> la clay ma in questo caso è arancione e quindi è, tutto è, tutto, è talmente messa male è rovinata solo la confezione ma secondo me non la vendevano quella confezione messa così Comunque là dentro è integra, quindi a me è arancione. Non ci credo! Rosa! No! Beh, uno rosso e uno rosa. Bellissimo! Se c'è il dinosauro... ma è un'altra figura che è che, che animale è? è un animale ma dice che animale è? figura natalizia che cresce va bene mi sembra buona di Natale ma... <ride> beh ah la box è finita io credo che a questo punto sia il caso è carina, è tutta carina, tutta carinissimo, e forse è il caso di non comprare la stessa box lo stesso giorno, oppure di prenderne una da 3 euro e una da 5, se proprio. però 5 euro sono un po' tanti, secondo me, non la prenderei, allora a questo punto meglio prenderne una sola e non due, perché abbiamo visto che le, le, le suddividono con queste cose dentro, a mio parere, non so da voi, ma da me a questo punto credo che, fortuna, Nessun doppione, ah no, il doppione sì, gli occhiali. Quello degli occhiali è effettivamente è un doppione, oltretutto nella, nella mia, nel senso che in questa non c'è neanche la custodia, nell'altra c'era la custodietta almeno. Comunque, e tutto il resto niente è doppio, colori diversi, quindi va benissimo. Allora, eh, fatemi sapere se questo video va tenuto almeno un pochino di compagnia, io direi che. A questo punto io sono curiosa di sapere questo pro... a giuggino natalizio come cresce, lo facciamo sotto Natale, che lo mettiamo da parte e lo facciamo sotto Natale assieme Dai. e per il resto, direi che a questo punto non facciamo la fase completa, non le compro più due nello stesso giorno perché abbiamo capito che. Sono più o meno gli stessi prodotti, poi rischiamo davvero davvero dei doppioni, che ad esempio cioè cosa me ne faccio di certe cose, quindi no, non lo facciamo più. E perché comprarne una da 3, una da 5 euro, sinceramente quella da 5 euro mi sembra troppo. Finché almeno non mettono, se mi dicono uomo, donna, bimbo, bimba, ufficio, come vedo in tantissimi altri video, finché loro non indicano almeno qualcosa, non ne compro più due assieme. Però era carina da aprire assieme se vi ho tenuto un pochino di compagnia e soprattutto se volete verso Natale vedere il, il, a me sembra un albo di Natale però c'è scritto animale, vabbè l'albo di Natale non è un animale ma facciamo domande strane comunque sia se vi ho tenuto compagnia mi raccomando di mettere un like, e iscrivervi al canale e mi raccomando di cliccare anche sulla campanella così verrete avvisate ogni volta che carico un nuovo video alla prossima, ciao!